Buongiorno, sono Laura Antichi. Oggi vedremo un metodo semplice per sottotitolare video YouTube. Questa operazione è molto importante per coinvolgere tutti e rendere i contenuti accessibili. L'accessibilità, e quindi la sottotitolazione, è importante per i non udenti però è importante anche per tutti gli altri eh, fruitori di contenuti che possono eh, accedere ai contenuti in qualsiasi contesto indipendentemente dall'essere udenti o non udenti il tra l'altro la sottotitolazione permette ai fruitori non di lingua di comprendere meglio il parlato. La sottotitolazione inoltre migliora la possibilità di indicizzazione da parte dei motori di ricerca. Curare la traduzione dei sottotitoli nelle altre lingue consente una maggiore portabilità dei video. Ora andiamo a vedere come fare in modo semplice questa operazione. Qui sono su YouTube, vado nel il tuo canale, individuo tra i video eh, caricati un video che ho preparato appositamente per questa operazione un breve video da mostrarvi quindi apro il video il e, eh, mh, e vado in uh, modifica video in uh, modifica video Vado nel, nella barra di laterale sinistra, in sottotitoli, ok, mi dice aggiungi lingua, eh, eh, io dovrò attivare contributi della community, attivare per questo video. Ora sul video che ho caricato di breve durata ho eh, questa voce pubblicati automatica. Clicco su questa voce okay, e eh, mi compare eh, la visualizzazione dei sottotitoli pubblicati in italiano automatico. Eh, eh, vado in modifica perché quindi la traduzione eh, automatica è eh, eh, spesso imperfetta e vado a correggere questi sottotitoli. Ad esempio, qui metto una maiuscola: questo è il giardino pensile del mio appartamento, punto, poi alla. Al minuto 02.073 fino al mm, momento eh, 02.18.7 metto anche qui il maiuscolo vedete che eh, contemporaneamente mi vengono eh, modificati i sottotitoli poi Qui andiamo, correggo sempre il maiuscolo, ma le correzioni potrebbero essere molto più radicali, dipende da come il video è stato eh, poi realizzato. Quindi è importante quando si realizza un video utilizzare un linguaggio chiaro. Metto un punto... Anche qui correggo, metto uh, maiuscola, queste sono piccole correzioni, ma vi assicuro che in video lunghi e complessi il lavoro potrebbe occupare parecchi minuti. Questa è la mia pianta di rosmarino, metto, che è... sempre verde e, e sempre più grande punto non faccio altro che uh, quindi uh, pubblica modifiche giardino pensile del mio appartamento. Dovrò aspettare che le modifiche comunque siano eh, state eh, salvate, dopo eh, vedremo eh, il risultato appena eh, sarà renderizzato il video. Vi volevo anche dire che tutte queste funzionalità eh, sono presenti in ogni video di, uh, di youtube che abbiamo caricato e eh, sono manifeste dopo un po' di tempo che il video è stato uploadato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 Ecco questo è tutto, arrivederci.